Sì, grazie Presidente, chiaro ci può stare che eh, il dibattito, diciamo sì, in discussione generale su questo provvedimento che ovviamente eh, tutti aspettavamo, l'abbiamo esaminato anche in Commissione, che chiaramente, eh, sicuramente porterà a un miglioramento eh, dell'attuale dell infrastruttura, dell'attuale parte di, di Metro C che, che, si sta, che si sta realizzando, per la quale sono in corso i cantieri, è chiaro che mi permetto anche io, come ha fatto anche chi mi ha preceduto, di allargare un pochino gli orizzonti sul futuro della metro C e più in generale sul futuro delle infrastrutture eh, su ferro eh, in questa città. Eh. Sfrutto l'occasione veramente per ribadire il lavoro sicuramente prezioso e importante di pianificazione e in parte progettazione che è stato fatto col piano urbano della mobilità sostenibile e questo ovviamente oltre all'impulso politico va dato atto alle aziende partecipanti di Roma Capitale che, ve ne hanno, che hanno contribuito alla stesura che è stato fatto un lavoro uh, importante Roma Servizi per la Mobilità, Risorse per Roma, Roma Metropolitane, Atac uh, è stato anche molto prezioso il contributo delle associazioni e, e dei vari comitati che hanno contribuito nella fase partecipata del PUMS e ora però uh, è bene ripeto, sfrutto un attimino questa parte di discussione generale poi sperando che ci siano altre occasioni occasioni già ci sono state in commissione e le potremmo sicuramente ribadire che è quello di proseguire nella uh, realizzazione nella progettazione e realizzazione di queste opere la città ha assolutamente bisogno di infrastrutture su ferro, pesanti metropolitane, tram e, o penso anche a stazioni ferroviarie come la stazione di Pigneto e chiaramente su questo ci deve essere un impegno uh, costante da parte della parte politica e di impulso uh, per questo io anche ho presentato diversi atti di indirizzo ho trattato in commissione il tema del recovery fund è centrale uh, non vorrei che diventasse l'ennesima occasione mancata per questa città per realizzare Opere, perché poi ricordiamoci che i fondi del recovery fund Non è che sono che piovono dal cielo Una buona parte andrà anche restituita E quindi vanno spesi bene, vanno investiti Quale miglior investimento di infrastrutture Che ovviamente rendono più attrattiva la città Quindi consentono alle imprese magari di aprire una sede Nella città di Roma, di creare occupazioni, di creare posti di lavoro Ovviamente oltre a tutti i vantaggi in termini di riduzione inquinamento, impatto ambientale, qualità della vita che, che già tutti conosciamo. E secondo me su questo sarebbe fondamentale, uh, ho letto che la sindaca ha scritto al ministro uh, nei giorni scorsi per una questione sicuramente importante, sarebbe bene però avviare un dialogo uh, di questo tipo anche per portare avanti queste opere, perché poi è chiaro, al di là della uh, capacità o meno di chi uh, governa la città, de, de, de, de sindaco, assessore, consiglieri, è chiaro che è complicato per un ente locale da solo sobbarcarsi uh, opere di questo tipo, di questo impatto, uh, le native fasi di progettazione, di gara. Quindi sicuramente un dialogo costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrebbe consentire alla città di Roma di colmare il gap infrastrutturale che ci separa da tutte le altre eh, città perché poi è un dibattito che ho portato avanti più volte il trasporto pubblico non sarà mai efficiente se non ci sono le infrastrutture necessarie quindi ecco, chiedo scusa se ho un pochino ampliato gli orizzonti però diciamo la delibera di oggi è diciamo così un qualcosa eh, sicuramente importante ma che va a perfezionare l'ultima tratta dell'infrastruttura la T3 eh, che, che, che è in essere insomma. però ecco Voglio veramente sottolineare, il mio è quasi un, un grido accorato, che bisogna eh, costantemente confrontarsi con il Ministero su questi aspetti, anche perché, ricordiamocelo, il giubileo del 2025 è praticamente domani e conosciamo i tempi dell'amministrazione, praticamente siamo già in ritardo su tutto, anche se vogliamo fare una linea tranviaria entro il 2025. Quindi chiaramente il dialogo, secondo me, con gli altri eh, enti competenti, Regione, sicuramente a tutto il Ministero dovrà vertere non tanto sulle risorse economiche, alla fine si trovano, ma sull'iter, trovare un iter semplificato eh, per realizzare queste opere e consentire soprattutto agli enti locali anche di assumere personale, direttori lavori, responsabili unici dei procedimenti, eh, su Roma si contano solidità di una mano, i dirigenti che possono portare avanti queste opere ne servono sicuramente altri, grazie Presidente.